Un anno fa, presso il Centro di Documentazione Regionale per la Salute, DORS, si è svolto un dibattito sulla sigaretta elettronica che ha utilizzato come metodo il processo. Ma signora Fice, io mi ero appena liberato di questa gente che mi sfumazzava in faccia e adesso mi trovo un sacco di gente che mi butta delle nubi. È un modello utile nei casi di incertezza scientifica perché consente di sintetizzare in un modo un po' originale ciò che si conosce su argomenti specifici, per i quali non ci siano sufficienti prove scientifiche su cui basare eventuali decisioni di sanità pubblica. È un gioco di ruolo nel quale la sigaretta elettronica è stata considerata l'imputato. Sei esperti sono stati chiamati come testimoni per rispondere ai quesiti di partenza che sono anche capi di imputazione ed è stata individuata una giuria multidisciplinare che rappresentasse tutti i diversi pareri sul tema controverso. La prima affermazione è che oggi noi non abbiamo una normativa specifica che la cittadina è stata svolta una ricerca bibliografica verso l'efficacia nella promozione della riduzione di sigarette di tabacco fumante o nella cessazione di cura di pubblicità di questo vetro sportivo voi immaginatevi 10 milioni di spettatori che si trovano a vedere queste immagini che immagini di popolazione attualmente in corso in Italia ci dicono cosa effettivamente la conferenza dice che effettivamente la popolazione di per lui per le di fumare. sembra Centrando il discorso su quel tema, perché eh, a mio parere è un eh, motore di tutta questa ricerca. Chissà, essenzialmente eh. quello che preoccupa di più dal punto di vista post-ecologico è mm. il contenuto della quella che viene chiamata CAPUSTA. Per arrivare al suo verdetto, la giuria ha partecipato a un'assemblea pubblica dove i testimoni hanno presentato la sintesi delle prove raccolte nella letteratura scientifica, ma non solo. E per poi lasciare ai partecipanti la possibilità di discuterne. Successivamente la giuria si è riunita in consiglio e sotto la guida del giudice ha formulato le proprie conclusioni. Nelle immagini che vedrete eh, il giudice, è interpretato dal professor Faggiano, e leggerà la sentenza e anche vedrete una parte delle testimonianze. All'accusa la sigaretta elettronica fumo passivo pericoloso per la salute e la giuria è unanime nell'accettare eh, questa accusa e quindi ritiene che sia necessario eh, regolamentare eh, e risolvere questo problema attraverso l'estensione della legge sirica anche alla sigaretta elettronica. Il secondo capo di imputazione è relativo al, all'accusa che la sigaretta elettronica possa rinormalizzare il eh, consumo di sigarette. E quindi la regione è conforme sul fatto che la sigaretta elettronica possa eh, portare a eh, rinormalizzare il consumo tabacco e ritiene quindi indispensabile regolamentare la eh, pubblicità. Terzo campo di mutazione è la tua sequenza della sigaretta elettronica la giuria ritiene che il profilo di sicurezza della sigaretta elettronica sia eh, un punto essenziale proporre un bugiardino nel senso di una delle istituzioni che contengono tutte le informazioni riguardo al profilo di sicurezza della sigaretta sia assolutamente necessario ma possa essere effettuata nell'ambito della eh, legislazione vigente quarto punto di imputazione è relativo all'uso della, della sigaretta eh, nel caso di eh, disassociazione. La giuria ritiene che non ci siano in questo momento elementi per proporre la sigaretta elettronica come eh, strumento di disassociazione. La giuria ha ritenuto poi eh, di includere tra gli elementi di riflessione il possibile uso della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del danno. Beh, testimoni. E Le conclusioni sono basate su dati di letteratura e informazioni dell'anno scorso e quindi eh, non tengono conto dei trial clinici ultimati nel frattempo e delle nuove leggi emanate. Su questi abbiamo preparato un paio di, di diapositive che proietteremo al termine del video se avrete la pazienza di ascoltarci.